Fissato un perimetro, qual è il rettangolo di area maggiore? Facciamo delle prove. Fissiamo un perimetro, per esempio, di 92 cm, ovvero semiperimetro 46 cm, e proviamo a creare differenti teglie, ovvero differenti rettangoli, di cui misuriamo le due dimensioni, il lato lungo e il lato corto, e le registriamo. Registriamo le misurazioni su un foglio, verifichiamo che per ogni rettangolo il semiperimetro, ovvero anche il perimetro, rimangono costanti di cm, 46, cm il semiperimetro, e calcoliamo l'area di ogni rettangolo. Cerchiamo ora di capire quale rettangolo ha perimetro minore a parità di area. Consideriamo 8 fette di prosciutto di dimensioni 6 e 11 cm e proviamo a porle in diverse configurazioni. Dopo aver fatto le misurazioni, registriamole, verifichiamo che l'area rimanga costante e vediamo il perimetro. Riportiamo ora su un grafico cartesiano i valori dei rettangoli che abbiamo ottenuto. Indichiamo con x e y le due dimensioni del rettangolo. Cerchiamo di capire quali sono le funzioni che rappresentano l'andamento dei rettangoli a perimetro fissato e quella che rappresenta invece l'andamento dei rettangoli ad area fissata. Come si può vedere sullo schermo, i punti blu, che rappresentano i rettangoli, ovvero le coordinate dei rettangoli, uh, a perimetro fissato, danno luogo ad una retta. Questo è verificabile algebricamente, in quanto se noi fissiamo il perimetro, avremo che, ovvero il semiperimetro, avremo che x più y è uguale a una costante, come abbiamo scritto in precedenza. Esplicitando la, quindi la y, si avrà una retta col coefficiente angolare negativo. Nel nostro caso specifico sarà la retta y uguale a 46 meno x. I punti invece che rappresentano i rettangoli ad area fissata, che vediamo che sono quelli rossi sullo schermo, danno luogo a un'iperbole equilatera, ovvero sono espressi dalla funzione y uguale a costante fratto x, nel nostro caso specifico 528 fratto x. Per studiare l'andamento dell'area dei rettangoli di perimetro fissato, andiamo a sostituire nella formula A uguale x per y la y. La sostituiamo con la y espressa dalla retta dei rettangoli a perimetro fissato. Nel nostro caso specifico, y era 46 meno x. Andando a sostituire nella formula x per y, troveremo che l'area viene espressa da una parabola, ovvero un'equazione in x del secondo grado. A questo punto siamo molto vicini alla risposta alla prima domanda perché per, per trovare qual è il rettangolo che ha area maggiore a perimetro fissato basta andare a studiare questa parabola. Questa parabola ha il termine di secondo grado negativo, il coefficiente del termine di secondo grado negativo, quindi è rivolto verso il basso e quindi il suo punto massimo, ovvero dove l'area è massima, sarà espresso dal suo vertice. Andando a studiare il vertice vediamo che questo vertice corrisponde alla coordinata x pari esattamente a metà del semiperimetro, ovvero è il caso in cui x corrisponde al caso in cui x e y sono congruenti. Questo vuol dire che il rettangolo di area massima è proprio il quadrato. Analogamente, per rispondere alla seconda domanda, ovvero qual è il rettangolo che ha perimetro minore a parità di area, Andiamo a studiare la funzione che esprime il perimetro dei rettangoli ad area fissata. Questa volta prendiamo la formula del semiperimetro, ovvero x più y, e andiamo a sostituire la y con ehm, la y dell'iperbole, ovvero costante fratto x, nel, nel nostro caso 528 fratto x, questa funzione ha, uh, come ci dice il programma, un punto di minimo del suo estremo che andiamo qui a vedere nel punto 2346 dove 23 indica proprio la x, ovvero una delle due dimensioni del rettangolo 46 sarà la misura del semiperimetro in quel punto. Ancora una volta ci troviamo nel caso in cui quindi la misura del lato è esattamente a metà del semiperimetro, ovvero anche qui siamo nel caso particolare in cui il rettangolo è un quadrato, ovvero ha le due dimensioni x e y congruenti. Questo vuol dire che il quadrato è anche il rettangolo di perimetro minore ad area fissata.